Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Felici di tornare nuovamente con voi in un ulteriore appuntamento. Bene, anche questa volta andiamo a parlare della Trinità, ovviamente sempre alla luce del linguaggio originale, quindi la Trinità nel eh, Yahweh diciamo che è un video che è nato per caso non avevo la minima intenzione di fare un ulteriore video che trattasse appunto il tema della trinità e soprattutto appunto come già detto alla luce del linguaggio originale nel tetragramma chi ha visto il video precedente sa perfettamente che cosa stiamo dicendo benissimo e dobbiamo proseguire con la serie che abbiamo iniziato che riguarda il profeta daniele ma siccome abbiamo intenzione di farla come live allora abbiamo deciso di attendere un pochettino forse a fine mese riusciamo ad assemblare diciamo il pc eh, nuovo e anche se con non abbiamo la ram ma utilizzeremo un po questa questa ram che abbiamo nelle more che insomma arriverà poi la RAM nuova tra più di un mese. Questo perché eh, diciamo che il, il PC attuale che abbiamo no, non è diciamo un granché di potenza, quindi non regge molto bene lo streaming. Ovviamente voi non noterete una grandissima differenza perché comunque navighiamo con 20 mega e quindi abbiamo circa 6-700 Kilobyte in upload, questo significa che praticamente la qualità è veramente disastrosa. Poi un domani, se il Signore vorrà che riusciremo a farci la 100 mega, allora le cose andranno meglio, ma in questo momento proprio non possiamo farlo. Ogni passo va fatto secondo la gamba. Benissimo. E quindi nel frattempo insomma che ci organizziamo perché chi, chi ha seguito insomma io ho cominciato a eh, comprare i pezzi per il nuovo pc a dicembre quindi ora compri, compri la scheda madre poi compri la cpu poi compri il dissipatore poi compri l'alimentatore eccetera eccetera eccetera insomma alla fine siamo arrivati che ci manca più, più o meno diciamo il case e eh, quindi a fine mese riusciamo ad avere il case, quindi l'assembliamo tutto e iniziamo con la eh, serie di Daniele. Bene, ma adesso queste diciamo bando alle ciarle. Quindi, nel frattempo che, che ci organizziamo, eh, stavo, stavo leggendo Zaccaria, perché Zaccaria è un profeta molto, molto, molto importante. Quando leggiamo, daniele dobbiamo anche leggere apocalisse quando leggiamo daniele e apocalisse inevitabilmente dobbiamo leggere anche zaccaria quando leggiamo zaccaria inevitabilmente dobbiamo anche leggere ezechiele insomma alla fine devi leggere tutta la bibbia come dice il salmo 119 la verità è la somma della parola gloria a dio quindi è molto importante avere un contesto Ben, ben radicato nel, nella propria anima, nel proprio spirito, come dice la parola del Signore, che la parola di Dio abiti nei vostri cuori doviziosamente, dirà il Dio dati, gloria a Dio. Quindi stavo eh, leggendo Zaccaria e a un certo punto, leggendo Zaccaria, esaminando Zaccaria, libro molto bello, mi sono imbattuto con un passo altamente trinitario inevitabilmente questo passo altamente trinitario mi ha portato a considerare un altro passo altamente trinitario quindi abbiamo da una parte il passo che andremo a trattare adesso che si trova in zaccaria capitolo 3 dovrebbe essere il verso 2 e ho portato diciamo la, la mia attenzione nel salmo 110 che è verso 1, dovrebbe essere, quando appunto leggiamo che il Signore disse al mio Signore. E tutto questo ci ha portato un po' a considerare ehm, il mondo giudaico, soprattutto il mondo giudaico ortodosso, che ricordiamo il mondo giudaico ortodosso è quello cosiddetto ufficiale, no? quello che dice il mondo ebreo, il mondo ebraico, eh, di fede eh, o di religione eh, giudeo ortodossa quello è la somma verità mm. siccome noi con conosciamo diciamo secondo i nostri secondo la nostra conoscenza quello che è il loro pensiero perché insomma vuoi eh, o non vuoi insomma abbiamo seguito per diversi anni i, i, i loro insegnamenti soprattutto dei rabbini eh, che si trovano a gerusalemme ma non solo anche di alcuni rabbini che si trovano a new york questo è molto importante non ci mettiamo a fare nomi perché non ci va e, a new york eh, a parte il fatto che in america c'è una babilonia completa e normalmente il rabbinato non considera molto eh, tutti i rabbini che si trovano negli Stati Uniti, perché lì vera veramente è successo un po' un disastro. Ma a parte questo, ci sono delle comunità eh, negli Stati Uniti, in particolare questa comunità che mi sto riferendo io, che è una comunità ortodossa ed è talmente riconosciuta da tutto il mondo diciamo ebreo giudaico che loro hanno, hanno la possibilità di fare conversioni ufficiali riconosciute dal governo ebreo questa prerogativa non solo è indice di di un qualcosa che eh, li innalza a uno status di riconoscimento di importanza di auto, eh, autorità eh, come pochi hanno perché sebbene sono molti o diversi al vantare che possono fare eh, diciamo possono fare conversioni così le chiamano loro eh, noi sappiamo che eh, loro stessi dicono questo: che in mezzo ci sono molte sole, cioè ci sono persone, rabbini falsi, o veri, ma che magari non fanno parte del mondo ortodosso. Che ti vendono fumo, ti dicono che ti fanno una conversione. Quando tu vai in Israele, questa conversione non ti viene riconosciuta. Ma come me l'ha fatto un rabbino? Sì, ma quel rabbino non è riconosciuto, o addirittura. Si tratta di falsi rabbini, cioè di persone che alle volte molto spesso capita anche che non sono manco ebrei, questo per via degli ebrei messianici, ma qui sfor eh, sforiamo ed entriamo in un altro discorso. Come vedete i nostri video vi, di vi diciamo molte cose, sono molto molto istruttivi. Per chi eh, come dire è interessato a queste tematiche, no? non tutti lo sono, gloria a Dio, ma ci sono anche alcuni che sono interessati e quindi noi apportiamo questo, questo genere di conoscenza che a nostro parere è molto importante, dobbiamo sapere quello che ci circonda, insomma ci troviamo a camminare in una via e in questa via troviamo un po di tutto quindi dobbiamo conoscere le cose perché poi la conoscenza ci darà la preparazione per poter affrontare ogni situazione Amen. gloria a dio benedetto è il nome del signore e bando alle charle diciamo che questa grandissima comunità è veramente una comunità ufficiale che addirittura Uh, il suo chiamiamolo leader ehm, il suo leader è, è stato o è ancora non lo so è, uh, il, il rabbino o uh, uno dei rabbini della polizia di New York quindi stiamo parlando ad alti livelli no, non vi sto presentando come si dice a Roma pizza e fichi bene perché ci parli di questa comunità caro Alessio Evangelisti molto semplice perché io adesso vi presenterò un insegnamento che eh, questa comunità eh, apporta ok, a tutto il mondo giudaico e a tutti quelli che vogliono insomma seguire questi insegnamenti, vuoi per imparare qualcosa, vuoi per curiosità, vuoi per investigare come facciamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che loro dicono rappresenta perfettamente quello che è il pensiero classico giudaico ortodosso, riconosciuto appunto anche da, da tutte le scuole di Gerusalemme, di Evron, insomma di tutto Israele, non solo, da tutto quanto il rabbinato ufficiale che si trova un po' disperso nel mondo, comunità molto forti, quale appunto la famosissima comunità di Buenos Aires, ovvero la comunità parigina, la comunità francese, non, non ci dimentichiamo che Rashid viene dalla Francia, ehm, Ramban insomma, invece era un sefardita, e, eh, oppure insomma, le comunità eh, di Israele. Quindi quando parliamo di questa comunità stiamo parlando appunto di, di quello che si predica normalmente nel mondo eh, giudaico, ortodosso immagino anche ultra ortodosso non lo so eh, eccetera eccetera eccetera ovviamente i sefarditi anche perché questa comunque è una comunità sefardita quindi stiamo parlando di sefarditi che a parte i riti che hanno tra Ashkenaz, sefarditi di questo già ne abbiamo parlato comunque eh, la dottrina è quella lì allora, noi eh, vogliamo eh, prendere in considerazione quello che loro dicono, perché ci viene, come diciamo a Roma, scusate quello che sto per dire, a fasciolo. Quindi noi giudicheremo il tutto, cari amici ebrei, con le vostre stesse parole, con i vostri stessi insegnamenti, perché questo video è indirizzato soprattutto a te, se sei ebreo, e se sei ebreo e stai guardando questo video, e io me lo auguro, ti invito ad avere un po' di pazienza, darci una possibilità e guardarci fino alla fine, in maniera tale che tu possa avere gli strumenti poi per poter giudicare, quindi valutare, se quello che noi diciamo è fondato su una mera chimera, ovvero magari ha qualcosa di soprattutto logico e razionale, al di là del fatto se tu lo abbraccerai, ovvero al contrario, oppure magari no molto semplice. Benissimo. Allora, perché facciamo questo? Vogliamo aprire una parentesi in tutto questo e dedicare questa piccola parentesi ai nostri... Allora, ehm, non, alcune persone, alcuni eh, nel, nei cosiddetti predicatori di sana dottrina, contestano quello che noi insieme a molti altri facciamo. Cioè quello di fare apologetica, quello di difendere la fede, quello di attaccare coloro che sono anatemi, attaccare le loro idee, le loro dottrine, non le persone, attaccare quindi il movimento farisaico cristiano, eh, attaccare i falsi apostoli, attaccare i nemici della parola di Dio, le loro dottrine denunciarli per quello che sono eh, persone di menzogna persone che servono il regno delle tenebre Bene. quindi loro ci contestano questo e loro dicono che noi ci dobbiamo limitare solamente a eh, predicare insegnare la semplice dottrina dicono loro senza stare a pensare agli altri eh, benissimo, allora io già ne ho parlato di questo ma vogliamo andare un pochino a navigare quindi vi portiamo a navigare con noi virtualmente quindi vado ad attivare la navigazione con noi in maniera tale che possiate seguire quello che noi diciamo allora ecco ok, allora da questo momento voi state vedendo quello che noi vediamo allora non so se voi vi ricordate nella parola di dio tutto quello che c'è scritto nel suo contesto no per esempio se io prendo Efesini, Efesini 5.11 leggo sempre tutto quello che leggiamo lo leggiamo nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. amen. il Signore guida la tua parola. Dice di non partecipare, il Signore, e qui parla il Signore. Non so se lo sapete, ma la Bibbia è stata scritta da Dio. Quindi non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Piuttosto ancora riprendetele, riprendetele, sgridatele, denunciatele per quello che sono. Se voi vi ricordate bene, scusate se c'è qualche ebreo che ci sta seguendo adesso, iniziamo a parlare un pochino nel linguaggio originale, ok, quello che dice il, il mondo giudeo-ortodosso, okay, e quello che appunto insegna. Adesso però è una piccola parentesi dedicata ai nostri. Adesso finiamo subito. Quindi qui dice di riprendere appunto tutto ciò che è tenebra e di denunciarlo infatti Matteo, Matteo 12.34 c'è qualcuno che parla ed è il Signore Gesù il Signore Gesù attaccò aspramente i falsi fratelli che erano i farisei erano falsi fratelli e li denunciò con nome e cognome e gli disse voi siete una progenie di vipere come potete parlare di, cosa, di cose buone essendo voi malvagi? Quindi noi vediamo che il Signore Gesù ha fatto questo e il Signore Gesù mi sembra, correggetemi se sbaglio, visto che voi sapete tutto, che ha detto che il discepolo non è da più del suo maestro. Quindi se il nostro maestro ha fatto questo e noi non siamo di più del nostro maestro, a mio avviso noi dobbiamo seguire i passi del Signore Gesù. Ovviamente c'è modo e modo per farlo, è chiaro? Il fatto che alcuni lo facciano male non significa che poi questo non va fatto. Insomma, come dire, il buon senso ci vuole sempre. Se io vado in Matteo 3.7, leggo che Giovanni il Battista, vedendo molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, qui c'è tutto un significato, ma adesso è sulla disse loro la stessa cosa progenie di vipere chi vi ha mostrato a fuggire all'iria a venire come dire siccome io osservo questo precetto io faccio questi battesimi io faccio quest'altra cosa io sono un osservante della legge in automatico posso vivere come voglio e quindi avrò la salvezza no lui li rimproverò davanti a tutti e gli disse voi siete una progenie di vipere vedendo io colui che è un falso apostolo e che infanga la parola di Dio e che prende in giro le persone e i fratelli usando e calpestando il Vangelo di Gesù Cristo devo stare zitto disse qualcuno se un cane, una bestia, un animale vede che il proprio padrone viene attaccato tu pensi che quel cane resterà cheto? Così non sia. Ora, io non sono un cane, io essere umano valgo molto di più di un animale. Quindi se una bestia fa questo, quanto più io, se vedo attaccare il Vangelo di Gesù Cristo, calpestare il Vangelo di Gesù Cristo, devo intervenire. E se tu non fai questo, sei tu che non stai nella volontà di Dio, e non io. Ma andiamo avanti. Matteo 14, Matteo 14 dall'1 al 4. In quel tempo, Erode, il, tetar il tetrarca, udì la fama di Gesù. Disse ai suoi servitori, costui è Giovanni il Battista perché gli aveva tagliato la capoccia. Egli è risuscitato dai morti. E però le potenze operano in lui, perché Erode aveva preso Giovanni, l'aveva messo nei legami, l'aveva incarcerato a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva, non stava zitto, pensa solo a predicare, fate l'affari tua. No, Giovanni gli diceva: Ehi non ti è lecito di ritenere costei, adultero. Il fatto e che appunto l'aveva incarcerato, noi sappiamo che quando noi ci mettiamo a fare apologetica e a denunciare le persone i movimenti, quando sono pesci grossi facciamo anche i nomi, quando sono quelli piccolini, tipo i gnosticini, questa gente qua non ci interessa fare i nomi, a noi, eh? Ognuno ha la sua chiamata, Dio mette una pedina dietro una pedina, secondo il proprio compito il proprio dono e noi eh, fa, seguiamo certe persone altri ne seguono altri ognuno al suo secondo come anche il signore ci guida il fatto è che fare apologetica mh, fare queste cose qui che faceva il signore gesù che faceva giovanni che denunciavano con nome cognome eccetera eccetera ti ti porta poi a a essere perseguitato e le persone non vogliono essere perseguitate neanche io voglio essere perseguitato vorrei vivere tranquillo in pace sereno con tutti ma non è possibile il signore gesù ha detto guai quando tutti diranno bene di voi quindi è ovvio che tutto questo porta persecuzione ci possono fare qualsiasi cosa ci possono anche mettere le mani addosso ha un fratello che sta all'estero, non voglio fare il nome, l'ha preso il narcotraffico, l'ha rapito e gli hanno sparato in testa, ma è successo un miracolo, in treno sono riusciti a ammazzarlo, con le pistole, non hanno sparato. Questa cosa è uscita sui giornali, quindi se qualcuno non ci crede queste cose sono uscite sui giornali. Dice che c'entra il narcotraffico, bravo, apri l'occhio, che c'entra il narcotraffico. Mi fermo qua. Ogni tanto io lancio hm, delle frecciatine che c'entra il traffico con la fede di Gesù Cristo. Bravo. Vi ricordate che io vi ho parlato di alcuni movimenti qui in Italia che fanno venire eh, questi qua dalla Giudea qui e là che a sua volta prendono Uh, ordini dall'estero e questi che stanno all'estero a un certo punto in un paese poverissimo innalzano un luogo di culto del costo di circa 100 milioni di dollari come fai a tirare fuori 100 milioni di dollari per un culto per un luogo di culto cosa c'è dietro? più chiaro di così no? dire queste cose Rischi che qualcuno ti dà una schioppettata. Ok, quindi la persecuzione non piace a nessuno, ma la parola di Dio che è dentro di noi è più forte di quello che è fuori di noi e dobbiamo per forza dire quello che abbiamo nel cuore, perché noi amiamo di più dire le cose come stanno, di più dire la verità, di più dire tu falso apostolo sei un bugiardo, stai mentendo stai dicendo la menzogna nel popolo di Dio stai dicendo che la verità non è che la parola scritta ma è la parola rivelata ignorante il fondamento è la parola scritta non rivelata scritta non rivelata quello che è scritto quello che è scritto è la verità non quello che è rivelato quello che è scritto questa è la verità e il Signore ci apre la mente per capire quello che è scritto e ci rivela quello che è scritto. È la lettera, lettera, lettera, quello che conta, quello che è scritto. Se no, ognuno ha la sua rivelazione, ognuno ha il suo sogno, ognuno ha la sua visione che ti sei mangiato mezzo chilo di carbonara e ti sei sognato tu socera che ti vuoi menare il matarello. Capito? E poi fai mezzo busto al pincio a tu socera e tutti adorano a tu socera. Invece non è così. La parola di Dio dice altro. Allora noi che abbiamo questa parola che sta dentro di noi, che lo Spirito Santo ha messo dentro il nostro cuore, che è più forte di noi. E se tu non hai questo, non vuoi... Lascia in pace chi fa questo. Ognuno ha il suo compito. Non tutti siamo chiamati a fare le stesse cose, non tutti la vediamo nello stesso modo, ci mancherebbe altro, ma almeno non andare a rompere le scatole a chi si affatica per fare determinate cose. Fate l'affari tua, intesi? Non so se voi avete mai letto la Bibbia. Io poco. Ma quel poco che ho letto, vi vorrei ricordare quello che è scritto in Luca 14.23. Ascoltami bene e apri la mente, caro figliuolo. Amen. Il Signore disse al servo: Noi siamo servi o no? Lascia stare gli apostoli che non sono servi, loro sono i signori, i padroni del mondo. Solo loro cioè hanno quelli che gli fanno la manicure all'estero. Il Signore disse, ma noi siamo servi, ci facciamo chiamare fratello, non ci facciamo chiamare apostolo, profeta, dottore, siri, No? Il Signore disse al servo, vai fuori per le vie, vai, cerca, predica, al lavoro, come, come ti viene? a volte non puoi parlare, dai l'esempio, basta, basta tranquillamente, alle volte c'è una possibilità, parli, alle volte non puoi parlare, alla fermata dell'autobus, se te capita, se non te capita, su internet, come puoi. Vai per le vie, vai per le siepi e dice, dice, invita di cortesemente ad entrare, mi raccomando non li offendere, dice questo o dice costringili predica con franchezza se serve pure con un po' di ignoranza razza di vipere, disse qualcuno mm? se serve anche con un po' di ignoranza ecco perché ogni tanto io me ne esco fuori con frasi infelici tipo razza di capre, che non siete altro, siete dei caproni gnostici, dei caproni apostoli, che capite che oggi gli apostoli non ci stanno, non parliamo poi del ministero profetico, e di questo non so se ne parlerò, perché tanto presentato quello degli apostoli, se capisce pure tutto il resto, se dovrebbe capire, che poi il Signore può far fare una profezia a qualcuno in casi non che ogni giorno, no? Il Signore dice, in casi straordinari, ma il Ministero Profetico, oggigiorno, pensa a predicare la profezia scritta, che già tanto se la capite, e ve lo dice uno che ha capito poco, e dice, costringili a entrare, costringili a entrare, costringili a entrare, vai con costrizione, nell'originale riprende questo qui. Questo, questo qui, mo non mi ricordo come si dice nell'originale, ma non ci importa niente, ah no, mo su scritto qua, viene da Anak Kazo, anzi Kazo, Anak Kazo, che significa appunto costringere con forza, predicare con forza, predicare con autorità, predicare con logica, con raziocinio. L'ho voluto vedere nel, eh, nel vocabolario, qui siamo nel greco antico, e dice proprio predicare con forza, costrizione e usare la logica per far capire alle persone come stanno le cose. Infatti noi, senza rendercene conto, per la grazia di Dio, noi usiamo molto la logica e il raziocinio nelle nostre predicazioni e nei nostri piccoli insegnamenti. Se non ve lo vado a prendere, seconda Timoteo 4.2, predica la parola, insisti, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, anzi no, ve lo voglio andare a prendere. Seconda Timoteo 4.2. Solo quattro. Eh, esatto, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, qui traduce così. Mo non vi vado a prendere il, il linguaggio originale. Ok. Predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera. Rimprovera. rimprovo Poverino, che si offende, oh, tu sei duro e tu sei una capra. Non ce l'ho con i cari fratelli di sana dottrina. Ce l'ho con gli ostinati. i tenerini gloria a Dio mm, si offende chi se ne importa se si offende fa due fatiche se dice Roma ovviamente va saputo fare non è che un novello nato l'arto ieri che in due tre quattro anni di fede gli danno un ministero o gente che ha sei sette anni di fede li chiamano anziani nel, nella fede cose pazzesche sto vedendo Ovviamente, prima di insegnare, campacavallo. Fai passare il rotaggio, dieci anni di fede, calma. Nel frattempo il Signore si può usare di te, dai quello che puoi, predichi dove puoi. Ma prima di salire su un pulpito a insegnare nelle chiese di sana dottrina, campacavallo. Nelle chiese così, te fanno salire subito, a ah, che so, chiesette. Ma una volta, io ricordo i nostri avi, i nostri antenati, quando non c'era l'apostasia, c'era molta, molta serietà. Uh, uh. E si doveva vedere la chiamata del Signore, si doveva vedere, si doveva vedere, oggigiorno, addirittura questi di Sondergaard, quattro anni. Se Seppiano un diploma, gli danno un pezzo di carta, ho conosciuto uno, sai il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo, ero giovane, nella ne fede ho fatto sì, da... ah, vedi che bello, gloria a Dio, Dio ti di benedica, fratello, sì sì, gloria a Dio, pensa che mi ho... hanno dato pure il diploma, dopo te lo faccio vedere. Oddio, ci siamo guardati, io e gli altri fratelli, che ti hanno dato? Dice il diploma, era, era brasiliano. Perché poi in Brasile c'è una bella scuola, c'è tanta apostasia pure lì, ma la, que, i fratelli di sana dottrina sono veramente belli gagliardi. Questo non, è, non faceva parte di questi qua. Dico che hanno dato il diploma? Il diploma di che? No, del battesimo del, del, del Pio Santo hanno dato il diploma. Ah. Dice che io, va bene, no, no, grazie, ho capito tutto, tutto a posto. A posto, grazie, che poi il Signore gli fa parlare spesso è lo stesso peccatore, è lo stesso empio, è lo stesso apostata che apre la bocca e ti dice come stanno le cose. T Ho detto tutto. Stiamo a questo livello. Ci sono persone che gli hanno insegnato che tutti sono battezzati del de Spirito Santo e che non serve parlare lingue. Quando sei battezzato dello Spirito Santo, tutto l'opposto. Non c'è un solo passo nella parola di Dio che insegna questo. Uno solo, e ne abbiamo già parlato. C'è una Babilonia totale. Quindi rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, certo. C'è pazienza, c'è pazienza, pazienza perché la gente non vuole capire. C'è pazienza perché la gente non vuole accettare. C'è pazienza perché la gente ti insulta, ti minaccia, ti... Te dice che te vengono a menare, qualche volta te menano pure, e eccetera, eccetera, eccetera. C'è pazienza, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, non so se ve lo ricordate, ai Galati, Galati 1, Galati 3, o Galati insensati, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Galati insensati, che non capite niente, che siete capre. Per tornare, erano entrati nell'apostasia, avevano, avevano abbracciato il giudaismo, quello che parleremo stasera. O Galati insensati. Dice, no, non bisogna dire queste cose, limitati a predicare. Ma infatti, infatti, Elia che ha fatto? Che ha fatto Elia? È andato a cercare Acab. Gli le mandava a dire a Isabel. tutti i profeti che il Signore mandava. Li mandava per combattere l'apostasia, la menzogna, Geremia che gli hanno fatto, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Nauma, Abacu, li mandava a predicare fortemente. Osea l'hanno buttato fuori e l'hanno mandato fuori dal regno. Il Signore li mandava a predicare duro. E oggi no! Non dobbiamo pensare agli altri, agli apostati, no, dobbiamo solo limitarci a predicare. E mi raccomando, non offendere, mi raccomando. Uh. E voi siete dei predicatori, ma voi siete dei capri. Scusate, attenendomi a quello che è scritto, vienimi a dire che ci ho torto, ma con la parola di Dio. Fatemi un video, no? Perché mi fate i video? Fatemi un video. Ditemi che non capisco niente. Portate i passi e lasciate aperti i commenti. No, mm. Giuda 1:3 ci dice nella versione di Odati: Giuda. 1-3, vabbè, è solo, eh, solo uno. Quindi Giuda, 3 Diletti, poiché io pongo ogni studio di iscrivervi nella Comune saluta. vi è stato necessario scrivervi per esortarvi a proseguire, a combattere per la fede che è stata una volta insegnata, combattere per la fede, insegnata combattere per l'insegnamento dottrinale. La Chiesa di Gesù Cristo, l'età patristica, è cominciata a fior di che se le suonavano spiritualmente parlando dottrinamente, scrivevano libri, scrivevano trattati, confutazioni. E noi no... Si, si, si, si, si offende. Non difendere la Trinità. Quello non fare il nome. E stavamo messi così. Siamo diventati light. «Nessuno vuole andare più a morire ammazzato dal Colosseo e essere mangiato dagli leoni». «Detto proprio così, e manco io ci voglio andare. E prima che mi acchiappano mi devono raggiungere, perché io scappo, mi me metto a correre. Però a chi tocca, come si dice, non si ingrugna». No. Quando è entrato Paolo ad Atene, no? che gli ha detto Paolo agli Atenesi? Che gli ha detto? «Questi che voi servite». Questi qua, ma queste sono statue morte. Sono statue morte. Ma chi state a servire? A chi state a pregare? A chi state a rendere il culto? Anna è stata morta. A Maria, a Padre Vio, a Vata a Pesca. A, a chi state a servire? Anna è stata morta. A chi? A foto di chi? Ma di chi? Ma che state a fare? Ma voi ricordate, Paolo? Allora, Paolo non capiva niente. Oppure quando si trovava con gli elleni, tipo Atti 9. Atti 9, gli, gli Eleni, erano gli ebrei che ave, erano elleni, quindi erano eh, greci, ma ebrei, naturalizzati in Grecia e avevano abbracciato la teoria greca, quindi la gnosi pura. L'agnosi pura, erano agnostici che è 28. Egli, ed egli fu con loro in Gerusalemme andando e venendo e parlando francamente a nome del Signore, egli parlava anche e disputava, disputava, disputava, leggi la Bibbia, disputava con i greci ed essi cercavano di ucciderlo. No, non dire niente. Fai silenzio. Sento che soffende. Non fare il nome Gesù che sono venuti gli ebrei. Poi offendono, Oddio, se gli diciamo che Gesù è il Cristo, poi dopo questi si offendono perché sono ebrei. Si dice: sì, sì. eh, eh. E e questi sono Apostoli, eh. Pensa se non erano apostoli, che facevano? Magari si mettevano pure a condannarlo il Signore Gesù. Dicevano, sai che forse il Signore Gesù, sai, forse non aveva tutte le ragioni, sai. No, perché a sto punto. No? Quindi noi siamo strani. Siamo strani. E questi sono quelli, quelli che molti di questi che, che, che, che dicono che non bisogna fare quello che facciamo noi, si fanno chiamare, non mi metto a fare i nomi, Fratelli di sana dottrina, rinnegano il battesimo nello spirito santo, dicono che ce l'hanno tutti, che, che non c'è bisogno di parlare in lingue, che non bisogna andare a attaccare chi non porta la, la sana dottrina, eccetera, bla, e abbagliano, insomma sono capri, no? il cane abbaglia, la capra che fa? Non mi ricordo, come si dice in italiano, il rumore che fa, capra che fa? finito ok è stata lunga ok non vi è piaciuta lo so non fa niente allora parleremo cari adesso veniamo a voi ebrei allora dio benedica gli ebrei noi amiamo il popolo ebraico come amiamo tutti quanti i popoli però adesso stiamo parlando del popolo ebreo quindi noi vi amiamo vi benediciamo e quindi che dio vi benedica eh, Dio vi ha fatto ritornare nella vostra eh, terra, questa è la terra vostra, nessuno ve la deve togliere, siamo con voi, gloria a Dio, costruite, ehm, allargatevi, gloria a Dio, eh, tutti vi danno addosso, ma noi siamo con voi eh, ehm vanno a vedere le cose fuori da contesto dicono guardate quello che fanno gli ebrei ma partiamo dal principio quando nel 48 gli ebrei sono entrati nella loro terra israele deserta c'era cioè solo deserto l'hanno fatta rifiorire e sono stati attaccati da non vi dico quante coalizioni gente disarmata da lì è partito tutto è giusto che sia stato fatto questo e da allora si stanno sempre a difendere ma ogni volta che vola una mosca non si va mai a vedere che poi in mezzo a tutto questo possano e sicuramente commettono degli errori, ovviamente, chi è che non li fa? Ma guardiamo il contesto. Quindi no, noi come cristiani veri, che non c'entriamo niente con i cattolici e con i protestanti, perché noi nasciamo già 500 anni prima della, eh, del protestantesimo, già negli anni 1000 già esistevamo, noi veri cristiani, no, no, assolutamente benediciamo il popolo ebreo gloria a Dio ma vi diciamo anche proprio perché vi amiamo di convertirvi al vero Dio al creatore del cielo e della terra quello che voi state seguendo non è il vero Dio voi non state seguendo il vero Dio voi non credete in Gesù il Messia Gesù il Messia Gesù il Messia perché se tu dici di amare gli ebrei devi predicare il Messia e adesso io te lo dimostrerò con i vostri stessi insegnamenti, se avete un po' di pazienza. Gesù il Messia è stato profetizzato a più non posso. A più non posso. La prima profezia che, eh, la, che, che, che eh, sarebbe nata nato da una vergine si trova in Genesi 3,15, gloria a Dio. mo non ne stiamo a parlare. Non si trova in Isaia 7,14. Ma si trova in Genesi 3:15 quando dice Genesi Genesi 3.15 Beresci 3:15 io metterò in fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di essa. Qui quando dice progenie originale dice sperma, metterò inimicizia fra te e la donna, tra, il, tra la tua sperma e la sperma di essa lo sperma di essa qui c'è una grande profezia perché chi porta lo sperma è l'uomo la donna non ha lo sperma la donna non ha lo sperma la donna non ha lo sperma qui si sta profetizzando che la donna avrebbe avuto lo sperma chi gli ha dato lo sperma alla donna se la donna non ha lo sperma e voi che studiate attentamente le profezie e pesate le parole, voi che siete abili in questo, soprattutto se siete anziani o rabbini di giudaismo, sapete benissimo quello che sto intendendo. La donna non ha lo sperma. Lo sperma qui dice che si trova nella donna. Qui c'è un miracolo. Ecco qui la prima profezia. Che Gesù sarebbe nato da una vergine. Non è Isaia 7:14 la prima profezia. Ok, quindi voi non credete in Gesù, il Messia, che è stato profetizzato? E che avete un miliardo uh, di situazioni che vi portano a, a dover per forza di cose considerare questo. Voi siete duemila anni che state senza perdono dei peccati, perché non avete più il Tempio, non, non avete più azioni sacrificali. E questo è stato profetizzato, ne abbiamo già parlato. Voi non credete, voi non investigate quello che credevano i vostri avi antenati prima della nascita del Talmud quando parlavano della pluralità del Yahweh, altro che il metatron, nei targumim, eccetera, eccetera, eccetera. Allora c'è uno studio che viene fatto nel, nel vostro mondo che si trova nel Salmo 110.1 e dice il Signore, ma che è questo? e nasconditi non ci interessi allora il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra fino a tanto che io abbia posti i tuoi nemici per il scannello dei tuoi piedi allora voi dite ebrei ortodossi giudei che noi cristiani siamo una manica di ignoranti non che ci vogliate offendere eh nel senso buono del termine lo dite, ovviamente. Quelli che lo dicono in buona fede. Perché quando noi leggiamo questo, noi leggiamo una traduzione. Ma che nel linguaggio originale non è così. Qui troviamo scritto Signore con la S maiuscola. Qui lo ritroviamo scritto con la S maiuscola. Ma nell'originale non funziona così. Prima bugia del diavolo. L'originale è tutto maiuscolo. Quindi che mi viene a dire? che nel linguaggio originale sarebbe in minuscolo no perché questi rabbini ortodossi riconosciuti internazionalmente da tutte le comunità e che hanno potere di fare proselitismo e conversioni e queste sono riconosciute dal governo ebreo israeliano questi rabbini insegnano queste cose negli Stati Uniti e non solo anche a Gerusalemme e quindi eh, praticamente adesso non centriamo troppo nello specifico, ma vogliamo andare allora al linguaggio originale. Se io scrivo allora, ma con mamre, ma con mamre. Allora, lo facciamo un pochino più grande, lo vado ad aprire, a te te chiudo, ecco di qua. Allora. Allora. Eccola qua. Eccola qua. Allora io vado a prendere Salmo, sì, Salmo 110. Allora, Salmo 110, Salmo 110, è questo qua. Ok, allora questi sono i salmi. Allora io vado a prendere il 110, che è questo, 110, 110, 110, 110 eccolo qua. Salmo 110. Allora, Salmo 110 dice «Neum Yahweh ladoni shev limini ad ascite oiveha hadome le ragleha». Quindi «naum» «neum» scusate «neum» allora «neum» intanto non dice «amar». Non usa il verbo amar, ma usa il termine neume. Allora, che vuol dire neume? Allora, se tu vai a prendere il vocabolario, tu che sei ebreo sai meglio di me, che neume significa oracolo, dire con oracolo, dire con profezia, non mi ricordo, aspetta che lo vada a prendere qui eh, Eccolo qua. Mi pare dire con, con profezia una cosa del genere. Allora, Neum, allora, Neum, Neum, Neum, Neum, Neum, eccolo qua, si scrive con Aleph, ok, quindi Neum, quindi sta proprio all'inizio. Neum, eccolo qua. Quindi Neum, che viene ovviamente da Naam, pronunciare oracoli, profe ecco, proferire vaticini, quindi sì, giusto, profetizzare oracolo vaticinio dire con profezia quindi dire quello che avverrà wow quindi dice il signore con profezia quindi dice il signore Yahweh eccolo qui dice il signore con profezia ma il signore Yahweh al mio signore ladoni ok? La Lamed è una preposizione. Adonai, da notare che normalmente sta al plurale, ma in questo caso, guarda caso, siccome qui c'è Yahweh, te lo mette al singolare. Non ci fai caso di questo? Qui c'è un suffisso pronominale, prima persona, eh? comune, singolare. I, L'Adoni. Quindi disse con oracolo il Signore Yahweh, al mio Signore. Shev, siedi, limini, lamed, preposizione, yamin, da Benjamin, figlio della mia destra, yamin, destra, i, di nuovo suffisso, quindi Shev siedi, alla mia destra. Ad, fino, gloria a Dio, eh, ascite, che, eh, che renda, gloria a Dio, eh, Oiveha, ha eh, praticamente suffisso, te, e questo, oive, significa appunto nemici tuoi. Fino a che io renda i tuoi nemici, chadomme, sgabbello, le raglecha, sgabbello dei piedi di te. Quindi, il Signore disse al mio Signore, quindi, ne un diave l'adoni. Ora noi non entriamo nell'esegesi del passo alla luce del contesto, quindi alla luce di tutta quanta la Bibbia, ma vogliamo usare le vostre stesse parole. Noi prendiamo le vostre stesse parole e diciamo che le vostre parole, secondo quello che voi dite, sono un oracolo, sono un neum. Va bene? Quindi vi giudichiamo, giudichiamo quello che voi dite, secondo quello che appunto, scusate il pronastico, voi stessi state dicendo. Quindi il rabbinato dice... Perché i goim non conoscono il linguaggio originale, se conoscessero il linguaggio originale non farebbero gli errori che fanno, la Trinità non esiste, non esiste nessun Yeshua, eh, non esiste eh, nessuno Spirito Santo, negate l'esistenza dell'inferno e non vi dico tutto quello che negate, negate l'esistenza degli angeli, non vi dico Qua avete abbracciato la Kabbalah, avete fatto appena adesso una festa in Israele dove avete acceso tutti i fuochi per festeggiare la Kabbalah, per, per gli spiriti, andate sulle tombe a, a tirare fuori le anime dei defunti, eccetera, eccetera, eccetera. La Kabbalah è roba satanica. Quindi voi dite che siccome qui, disse con oracolo Yahweh che è questo Yot he he", siccome disse Yahweh lo disse a chi? al mio signore non dice voi dite non dice disse Yahweh a Yahweh ma disse Yahweh al mio signore quindi qui di signori ce ne stanno tanti addirittura Re Davide veniva chiamato signore mio quindi non è detto che quando, che quando ci si riferisce al signore cioè a Adonì, al Signore mio, sia eh, da circoscriversi al Signore Yahweh, ma semplicemente è uno dei tanti signori. Quindi voi dite che qui sta parlando a Davide. Bene, ora noi non ci mettiamo a contestare questo, perché ci sarebbe da dire molte cose, tra cui se andate un pochino a investigare, quello che si dice nel Talmud su chi siede alla destra di Dio. A proposito del passo che parla di Acher dell'altro, ma questa è un'altra storia. C'era pure Akiba e c'era Acher, eccetera. C'era Akiba, mi pare? Oddio, se ho sbagliato, correggetemi. Comunque, vabbè, il, il passo di Acher lo conoscete tutti sul Talmud. Vabbè, mo adesso non sentiamo questo. Prendiamo le vostre stesse parole. Allora, le David Misvor, Salmo di David. Allora, se voi dite che siccome disse con oracolo Yahweh a Adonai e non dice disse con oracolo Yahweh a Yahweh, di conseguenza questo Adonai non è Yahweh. Dite voi questo, benissimo. Allora, stando a quello che voi dite, scusate la ripetizione, ebbene, ripetere, questo implica che, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, non me fucilate, se dice il Signore, dice Yahweh, Adonai, non significa disse il Signore al Signore sempre Dio, perché dice, disse Yahweh Adonai, questo implica che se... Il Signore avesse detto, se Yahweh avesse detto a Yahweh, allora questo significherebbe che veramente ci sono due Yahweh. E che un Yahweh sta parlando con un altro Yahweh. O so strano io. Questo è quello, vi stiamo prendendo le vostre stesse parole. Voi dite, non è Yahweh che parla con Yahweh? perché dice Yahweh parla al mio Signore, all'Adoni. Quindi siccome Yahweh, che è questo, Vahè, parla con l'Adoni, cioè al Signore di me, di conseguenza non sono due Yahweh. Tradotto, e questo è il giudaismo puro che voi insegnate, bisogna sempre capovolgere le cose per capire il vero insegnamento. E questo è un qualcosa di fondamentale nel giudaismo quando leggi una cosa ha un insegnamento eh, dritto ma anche rovesciato nel senso di incrociato quindi se una cosa è vera in un verso sarà altresì vera nel verso contrario cioè se qui dice e lo vado a ripetere per l'ennesima volta disse il yahweh a mio signore non è yahweh perché c'è scritto yahweh e mio signore Rovesciato significa che se avesse detto Yahweh di Yahweh, allora erano due Yahweh. Giudaismo puro. Questa è la scuola di pensiero che noi abbiamo imparato dai vostri stessi rabbini di Gerusalemme. O oh no? Giusto? Okay. Quindi fino a qua diciamo abbiamo preso le vostre stesse parole. Ora, domanda. Stando a quello che voi dite e a quello che voi insegnate, io, secondo questo concetto, non dovrei mai trovare in tutta la scrittura un passo che dica Yahweh ha detto a Yahweh, o Yahweh che si rivolge a Yahweh, o Yahweh che chiama Yahweh, in virtù di tutto quello che abbiamo detto fino adesso e non lo ripeto perché se no veramente se lo ripeto spegnete il video e ve ne andate da qualche altra parte l'hai ripetuto talmente tante volte vogliamo vedere se è vero? allora mi apro una pagina qua a fianco allora vado a prendere Zaccaria dove sta Zaccaria? non trovo ma niente qua non sono abituato con questo qua. C'era una volta Zaccaria. Eccolo qua, Zaccaria. Vado a prendere Zaccaria, questo è Zaccaria, ok? E vado a prendere il capitolo numero 3. Ok. Il verso numero 2, molto interessante, dice quanto segue. Vaiomer Yahweh, וַיּוֹם יָבֶה אֵכָלו קוַיַעֵה יוֹגֵה בַעֵה וְדִסֵיַעֵה וַיּוֹם יָבֶה אֵל חָסָתָן אִיגַר יָבֶה בְחָ חָסָתָן וְאִיגַר יָבֶה בְחָ חָבוּחֵר בֵּרוּשָׁלַם חָלוֹ זֶה וְד מֻצָל מֵאֵשׁ יוֹגֵה בַעֵה Dioche Vavche, Dioche Vavche, cosa significa nella scrittura quando il Signore ripete? Lo troviamo una, due, tre volte, tre, sigillo di Dio, due, ripetizione, in verità, in verità, così sia, così sia. Vajomer Yahweh, disse Yahweh. El Hasatan, disse Yahweh, a, el, in questo caso, indica, preposizione, non è, eh, el può essere anche nome di Dio, o può essere una preposizione, a, per, verso, el, a, indica, disse Yahweh a Hasatan, disse Yahweh a Satana. Igar, ti sgridi, Igar, ti sgridi Yahweh, a te, Bechà quindi disse Yahweh a Satana ti sgridi Yahweh a te Satana e siccome alle volte noi siamo tardi di comprendorio come diciamo a Roma lo ripete veigar e ti sgridi Yahweh a te quindi disse Yahweh a Satana Sgridi a te, o oh Satana, e ti sgridi a te, o oh Satana, 1, 2 e 3 lo dice due volte e ci sono tre volte scritto: Yahvé, disse Yahvé a Satana, ti sgridi, Yahvé, o oh Satana, e ti sgridi a te, o oh Satana, Padre, Figlio, Spirito Santo, alla luce di un contesto, qui stando al vostro stesso metro di misura, dove voi insegnate che qui non è Yahweh perché dice Ladoni, perché dice Neum Yahweh Ladoni, questo significa che se qui ci fosse stato un Yahweh sarebbero stati allora due, con questo stesso metro di misura noi andiamo qua, usiamo questo metro di misura e facciamo due più due, stando a quello che voi insegnate, Bayomer Yahweh el Hasatan disse yave a Satana, Igar Yahweh vecha Hasatan, ti sgridi Yahweh a te o Satana, e di nuovo, e ti sgridi Yahweh a te, e ti sgridi a te, habuen, scegliere, scegliente, in questo caso un participio attivo, perché c'è una olem, c'è una zere, e quindi è, attivo, se fosse passivo avremmo trovato la U, la Shurek, invece è attivo, quindi il scegliente Birushalayim, ok, il scegliente eh, Berushalam. vabbè, lime si dice anche in duale, in, in questo caso non è in duale, halò, per non fare ze gloria, questo, tizzone, che eh, è stato tratto da, dall'esce, la me, la min, è la preposizione, in questo caso diventa una preposizione partitiva, esce e fuoco, tratto dal fuoco, che ha scelto te che sei un tizzone tratto dal fuoco, che Gerusalemme eh, non è forse un tizzone tratto dal fuoco, eccetera, eccetera. Quindi la cosa che io vi voglio far notare è che qui disse, dice disse, disse, disse, disse, passato perché la Yod lo porta all'imperfetto e la Vav lo riporta, già l'abbiamo detto nel video precedente, lo riporta al perfetto quindi diventa azione compiuta quindi come paradigma si mette al passato nei libri di testo, in questo caso come applicazione eh, si applica al passato ok, me l'ho detta bene quindi disse Yahweh a Satana ti sgridi Yahweh a te, o oh Satana, e ti sgridi Yahweh a te. E che Yahweh parla con se stesso. E che io, Alessio Evangelisti, molte dico. Io, Alessio, eh, dice Alessio Evangelisti, ti sgridi a te Alessio Evangelisti. Ti sgridi a te Alessio Evangelisti. Dice: eh, Ma che stai a dire? Eh? Ma Parla in prima persona. Dice: Ma come parli? Non, non funziona così. Non funziona così. E qui la cosa interessante è che non ci sono plurali, no? Vogliamo ma ma il singolare, cioè, beh, è il singolare, e le è il castagno è singolare, c'è cioè pure sì. Ha-Satan è singolare, igare tutto al singolare, singolare, beh singolare, A-Te, Ha-Satan, è singolare, singolare, singolare, questo eh, abbiamo già detto che è un participio eh, attivo, Gerusalemme, te lo dà al singolare, Berushalam, dice aim al duale, e hm, Halò, questo, Zè, questo, quindi Zè, sì, sì, questo, gloria a Dio, e, allora, eh, non è forse questo, appunto, un tizzone, questo è singolare, Muzzal tratto è appunto singolare, ne esce singolare, tutta singolare. Quindi neanche a dire, no, faccio presente la cosa del singolare, perché voi sempre dite, no, è un plurale majestatis, in questo caso è tutto il singolare. Allora, cari amici ebrei, lo volete capire che negli avè c'è una pluralità? C'è una pluralità? C'è una pluralità? Negli ave... i vostri padri, i vostri padri credevano questo? lo sapevano, l'accettavano e che con la nascita del Talmud e con la venuta di Cristo avete mandato tutto quanto all'aria, quello che il vero pensiero antico giudaico credeva, diceva e insegnava. Ecco qui, cari amici in ascolto, questo video serve per noi che siamo di sana dottrina per conoscere un pochino meglio la parola di Dio anche alla luce del linguaggio originale che ci aiuta a capire come stanno le cose in verità per denunciare l'antitrinitarismo compreso il, i, tutti quei mondi pseudo mondi quelli che adorano l'ex massone morto William Marion Branham falsi pentecostali e tutta questa gente e per ricordare al mondo ebraico che segue il giudaismo ortodosso, che i loro stessi insegnamenti lasciano molto a desiderare, perché qui dite una cosa: che questo, quello che voi dite qui, è tutto smontabile, ma l'abbiamo lasciato così proprio per usare il vostro stesso metro di misura e vedere. Quanto i vostri insegnanti saranno ipocriti, si rimangeranno tutto il loro metro di misura per non andarlo a utilizzare qui. Praticamente, qui sicuramente hanno usato un metro di misura e qui quel metro di misura, col quasi che lo andranno più a utilizzare, se ne guarderanno bene. Perché voi siete nemici di Cristo, nemici della croce di Cristo, eh, nemici della verità e concludo con queste parole però prima voglio chiudere la navigazione qua allora aspetta però voglio fare una cosa allora ok se tu sei un ebreo e mi stai seguendo sei un rabbino sei un eh, sei un anziano lo so che non è facile ti trovi inserito in un contesto perché dico questo perché ci sono molti di voi che state credendo in Yeshua HaMashiach in segreto io so che è difficile rinunciare a tutto la famiglia, i nipotini verrai isolato, verrai escluso buttato fuori dalla comunità ma guardate che chi non accetta Gesù davanti a tutti e non lo riconosce non, non sarà rapito «Perché è scritto, chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio, viceversa». Ecco qui il coso inverso, il ragionamento inverso. Se una cosa è vera in un modo, se la capovolgi è altresì vera nel modo inverso. Vedete? Questo ce l'avete insegnato voi e non ce fa una piega. Quindi, se uno riconosce Cristo davanti agli uomini sarà riconosciuto davanti al padre e viceversa se non lo riconosce non sarà riconosciuto e quando la tromba suonerà non sarà rapito e quello che dovrà attraversare il popolo ebraico nella grande tribolazione è lo sterminio totale con la grande differenza che se tu lo riconosci vero è che sarai buttato fuori dalla sinagoga ma hai visto mai qualche tuo familiare che te dovesse seguire e non passerete la grande tribolazione la Chiesa di Gesù Cristo non è stata chiamata per passare la grande tribolazione. Nella grande tribolazione succederanno delle cose inimmaginabili. Il Signore Gesù ha profetizzato tutto questo. Ha detto che il Tempio sarebbe passato ed è passato. Ha detto che la parte sacrificale sarebbe passata ed è passata. Ha detto che a distanza di duemila anni sarebbero tornati. Gli ebrei, in Israele, così è avvenuto, che ci sarebbe stata una grande tribolazione quando loro sarebbero ritornati alla fine dei giorni e tutto questo si sarebbe concretizzato in una generazione che va dai 70 agli 80 anni, come dice il Salmo 90 verso 10. E tu sei responsabile non solo di te stesso e della tua anima, ma anche di quelli che ti stanno vicino, che integrano la tua famiglia. Cosa stai aspettando? A riconoscere Gesù il Messia pubblicamente? Lo so, la persecuzione non è bella, a me non piace. Non sono masochista. Noi cristiani non siamo masochisti. Tant'è che il Signore Gesù ha detto se vi perseguitano in una città fuggite in un'altra. Se non ci vogliono da una parte quando andiamo a evangelizzare, noi insistiamo, andiamocene. Gloria a Dio. stai aspettando? Questo video è per te. Uno che ti ama ti dice la verità. Chi non ti ama ti prende in giro, ti dice le bugie e si prende gioco di te. Gesù Cristo è venuto, ci ha detto la verità, dimostrando così che ci amava e ci ama ancora oggi. Bene, cari Amici in ascolto, questo è stato il video. Non so mai se questo video sarà visto da qualche ebreo. Chissà, Dio lo sa. Noi li facciamo i video. Poi l'opera del Signore. Anzi, anche il fatto che facciamo qualche video, eh, questo viene solo che dalla grazia di Dio, che ci dà l'opportunità e quant'altro per dire quelle quattro cose che diciamo. Bene, grazie eh, per averci eh, seguito fin qui, grazie veramente, grazie al Signore, Dio sia lodato, che il Signore ci possa portare avanti, Signore portaci avanti. Vogliamo fare una preghiera? Signore Gesù Cristo, veniamo, sì, eh, Padre Dio della gloria, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, eh, Padre Santo, lavaci col sangue prezioso di Cristo, imbianca le nostre vesti, affinché tramite questo sangue che imbianca le nostre vesti in quel giorno possiamo trovarci lì in quel posto che leggiamo nel libro dell'Apocalisse dove c'era una grande folla con delle palme nelle mani e delle vesti bianche, bianche, bianche che erano state imbiancate e lavate col sangue dell'agnello. Ti preghiamo Signore per il popolo tuo, gli ebrei, Benediscili, Signore, apri i loro cuori, Padre. Già adesso molti stanno accettando Gesù, altri lo stanno, eh, lo, lo stanno riconoscendo ma solo dentro, non stanno esternando. Signore, fagli capire quanto è importante riconoscerti e metti in loro uno spirito di preghiera e di supplica perché quando noi ci inginocchiamo, alziamo le mani e preghiamo tutti i giorni, noi troviamo anche la forza di riconoscerti. Quando noi chiediamo il tuo intervento, allora tu ci dai la forza, come è scritto in Giovanni 15, 5, che senza di te non possiamo fare niente. Capovolto significa che con te possiamo fare ogni cosa. Tutto posso in colui che mi fortifica. È scritto in Filippesi. Sì, Signore, ti preghiamo per gli ebrei, ti preghiamo per il tuo popolo di sana dottrina, ti preghiamo per i nostri nemici... Ti preghiamo per questo mondo, ti preghiamo per ogni nazione nel mondo, Padre, ti preghiamo per i governanti del mondo. Ogni cosa, oh Padre, come sempre, te la chiediamo nel nome di Gesù, che tu hai benedetto e inalzato in eterno. Amen. Bene, cari amici, questo è stato il video, grazie per averci seguito e con voi è stato... Sempre Alessio e Evangelisti. Se il Signore vorrà ci si vede nel prossimo videoprogramma. Shalom.